Continuando ad esplorare questo mondo si vedono delle cose in lontananza Ad esempio questa chest qui vicino E... Oh, ho trovato una staffa che mi teletrasporta E, e lì che cosa c'è? Oh mio dio no non voglio più vedere basta ho, ho già visto troppo E qui sembra esserci ma what the f... Um, che cavolo è questa cosa? È tipo una ferrovia mi sembra con uh, uh, delle cose rosse. Vabbè, um, quelle cose tipo il ketchup, ok? E dei blocchi rossi. Però... Eh, eh, ma cosa sono? Cioè, dove sono? Sono finito sotto. Erano degli ascensori. Incognito. Ho capito tutto. Allora, praticamente, qua siamo in un posto dove in realtà i miei occhi non vedono niente a parte pietra e, e, e basta. E però vedono solo questa cosa, il che è abbastanza. Ah. No, no, no, no, brutto Brutto, brutto, brutto, brutto, brutto Che cos'è sta roba? Via, via, via Prima che mi ammazzino Ok, ciao Demoni de Ok, no, no, no Devo uscirne immediatamente Non è bello questo posto questo posto è orribile Questo posto è veramente brutto Questo posto è la cosa più brutta Che abbia mai visto E non voglio più vederlo Così Vai Perfetto Ok, sì, sì, sì Sono stato teletrasportato Vedete questa Me l'hanno dato secondo me apposta Allora qui come che continua Perché ora sono curioso di esplorare questi posti Per trovare i misteri che ci sono qui dentro Allora ci sono delle ceste, un letto Con dei diamanti che non li rifiutiamo Però eh, vabbè questa armatura forse sarebbe meglio rifarsela Perché non è molto potente Però qua sembra esserci una chiave Oltre che... Uh, altri corpi che non voglio ben dire purtroppo Allora Ancient Key praticamente questa è la chiave antica si tradurrebbe il che è abbastanza inquietante come cosa Io ora però ho paura di vedere l'ultima parte perché tecnicamente con questa chiave potrei aprire un'altra stanza Esatto io ora questa stanza non vorrei dire Però ehm, ho paura che sia Ah, Ecco, ecco, questo è un demone Uno di quei demoni di cui stavano parlando E, e fa pure bello che dà da Tanto danno, tanto danno fa Ha oh, rispawnato questi così purtroppo Rispawnano e mi sta per uccidere Raga, mi sta per uccidere se non, ok Facciamo così, ok perfetto Mangia la mela d'oro per carità divina Mangia, mangia, mangia, oh hey, che fa Che fa, è stupido Non sta mangiando, non sta mangiando Ma è stupido raga Ora allora qua c'è un elmetto che ho visto che si chiama elmetto demonizzato e qua c'è scritto uh, salta ora, ok, non me lo faccio ripetere due volte. Uccidi tutti i demoni, uh, per favore fallo, tu sei la nostra ultima opportunità, la nostra ultima chance di salvare questo mondo. Stanno parlando di quei demoni, quindi questo mondo è infestato da questi demoni e io questo elmetto che ho trovato, l'elmetto che uh, cosa fa? Boh tecnicamente. forse mi protegge dai demoni.